Sì, eh, intervengo brevemente su una delibera di iniziativa consigliare che comunque è stata ampiamente discussa all'interno delle commissioni, nonché anche eh, con la Giunta, per eh, diciamo, evidenziare, limare tutti gli aspetti che potessero poi rivelarsi problematici o critici. In primo luogo mi preme rispondere alla domanda del consigliere De Priamo rispetto alle diciamo, Uh, le inefficienze dell'amministrazione, eh, diciamo, pur riconoscendo che ci sono delle difficoltà, devo eh, sottolineare che quando io sono entrato nell'assessorato c'erano 34 domande vase, oggi sono oltre 340 gli atti stipulati e circa 1000 le eh, domande a cui si è dato risposta e circa 3700 in urgenza sono in lavorazione. Quindi credo che abbiamo risposto attraverso una razionalizzazione del processo soprattutto di lavorazione che era piuttosto complesso per come era uscito dalle delibere del commissario in questo processo di razionalizzazione a dare una risposta ai cittadini soprattutto che avevano delle urgenze che avevano già dei rogiti, avevano necessità di concludere alcune vendite in grande urgenza perché già impegnati in vendite successive. Mi preme anche di dire che eh, qui è stato più volte evidenziata la necessità di un atto legislativo sul tema dell'affrancazione, perché oggi assistiamo a dei fenomeni, devo dire, contraddittori. cioè Se da un lato la sentenza a Corti Riunite ha diciamo, generato quello che eh, anche in rete viene definito il caos eh, delle affrancazioni, cioè situazioni di eh, acquisto eh, del passato che vedono anche necessità di rifondere a seguito di sentenze scusate, fondi da parte degli acquirenti, dei secondi acquirenti, addirittura dei terzi acquirenti, così scatenando delle vere e proprie diciamo, diatribe legali anche tra persone che non sono in grado diciamo, di riportare sul piatto somme ingenti. Quindi se da un lato queste sentenze in qualche modo a tutela dell'interesse pubblico anche che aveva portato alla costruzione dei piani di zona e quindi alla creazione di un patrimonio di edilizia rivolto a diciamo, contenere un problema sociale molto importante, dall'altro oggi nella fase di crisi in cui ci troviamo anche a seguito dell'attività di controllo che questa amministrazione sta facendo proseguita Devo dire fin dal 2015 sui piani di zona, con diciamo, la ricalcolo di alcune modalità di determinazione dei prezzi massimi di cessione, sta portando, guarda caso, a dichiarazioni di fallimento di alcuni operatori, dichiarazioni di fallimento che invece portano a vendite all'asta dei beni immobiliari, vendite all'asta che sono invece purganti rispetto agli obblighi che queste stesse eh, diciamo, eh, edifici questi stessi immobili avevano nel dover comunque mantenere un affitto a prezzo calmerato per determinate categorie di abitanti. Non ultimo la sentenza del Tar uscita a seguito delle delibere che diciamo, denominiamo Castelverde e Torvergata e che invece hanno rigettato le richieste dei ricorrenti di vedersi riassegnate immediatamente le abitazioni dicendo che il diritto all'abitare sintetizzo e non cito a memoria ovviamente era superiore al danno economico che avrebbero potuto ricevere queste tre eh, diciamo, mh, sentenze tra loro contraddittorie come solo la legge italiana eh, sa fare hanno necessità di venire placate dentro una nuova ottica che deve decidere a livello governativo secondo me se stare dalla parte dei cittadini o dalla parte degli imprenditori che in passato non si sono comportati in maniera sempre lineare e oggi falliscono non sempre eh, diciamo, a causa solo della crisi ma anche strumentalmente per potersi svincolare dall'applicazione dei prezzi massimi di locazione in questo caso. Quindi ritengo che questo passaggio oggi in aula, che mi sembra trovare un accordo eh, importante nel lavoro da fare e nella, nella direzione da prendere, nel lavoro da fare tra tutte le forze politiche, non possa che essere visto eh, con, come un passaggio importante anche dalla Giunta e come una direzione importante eh, nella quale lavorare. E pertanto non posso che eh, accogliere ovviamente l'invito nei prossimi trenta giorni, Devo ammettere che già qualche incontro a seguito dell'approvazione della delibera nella Commissione diciamo, abbiamo iniziato a farlo anche con l'Avvocatura e pertanto speriamo che una fase transitoria, perché attenzione appunto non si scrive mai la storia in pochi giorni, sicuramente ci sarà una fase di rodaggio, ci sarà una fase complessa all'inizio, ma speriamo di poter andare presto nella direzione di un'unica norma che finalmente cancelli le precedenti e non si sommi, ripeto, come solo diciamo, le complessità tipiche della legge e delle norme italiane sanno fare. Quindi diciamo, attendiamo il voto e salutiamo con favore il lavoro dei prossimi 30 giorni.